Ciao a tutti, ragazzi, noi siamo DynamiteX e Marco007 e siamo tornati su Yoshi's Wory World. Direttamente dopo prima, perché non si sì. andava di staccare la Wii. Che cosa fai, madonna? <ride> mi sono registrato solo io. Sei <ride> un idiota, sei. Sì. Esci. Esci, vabbè, il motivo per cui lo schermo era bianco invece che nero all'inizio è perché non, era... non, siamo, non siamo usciti dal gioco così. Ho sempre. messo semplicemente Torna al titolo. Vabbè, non importa. Alla fine non cambia nulla. Bene, nella scorsa parte abbiamo fatto cose. Schifo. Abbiamo fatto altri tre livelli, in questa parte faremo altri tre livelli. 1-7 arriviamo. Comunque, come vedete lì, dalla stellina, abbiamo preso tutto nel livello 1-6. I cuori pure. Perché noi siamo 100% magici. No, tu sei nabbo e basta. Lido che l'adoro. Ce la fai a leggere pure un po' di dislessia, eh Marco? Dilessia <ride> di di porta portamilia. Che? Yeah. Pfff! Come nah, dicevo, che bel la volo. carta di credito? Nah, che bel volo. Ok qua dobbiamo stare attenti perché sta roba ovunque. Sta lin <ride> Smettila, no, non fai ridere. Quello si può mangiare? Link che si può mangiare. Che mm -hmm. okay, quei così là vi danno tanti soldi se siete attenti. Però vi danno anche pochi soldi se non siete attenti. Sì, è un borsellino è granchio. Uh, james James. Gem. Vabbè, abbiamo capito uccidono. <ride> tanto possiamo essere entrambi i tizi delle vite basta non prendere danno ah sì, che i, i gomitoli sono Gesù e quindi rimbalzano sull'acqua no sono semplicemente leggeri comunque voi potete andare sott'acqua se fate il ground pound e questa cosa ci servirà tra un poco Uh, prima di tutto direi di cercare, però, ovunque perché c'è roba ovunque, come ho detto prima. Ah, e non potete nemmeno ingoiare quando siete in acqua quindi dovete farlo tipo uscendo. Miammo, ah, mio! Quindi tecnicamente hai preso tu qualcosa. And andiamo, well, yes, actually, yes. Magari toliti. togliti. Tolliti, magari, magari togliti. <ride> magari togliti. E <ride> qui, qui, così sono dispersi. Wow, bro, chill, alright. Ah, <tossi> l'ho legato. L'ho legato, lol. Ho um, il feeling che stiamo saltando un po' di cose quindi. I, I got a feeling. In Aspetta, che tonight's gonna be a Marco. Night, che vuol dire? Una da Marco. Perché sei arrivato pure tu ora? Scusa. Yes, yes, io ho spunta no. Hai detto che, che, che ti mancava qualcosa si, Senti un vuoto Aspetta aspetta vieni vieni vieni vieni Noi non voglio fare il trick Lassù eh, lassù Una stella Vendici lassù e, mi, eh, e vai da tutt'altra parte Dove? Cosa? Niente vieni Cos'hai che vuoi? Non ho capito <ride> Quello che mi hai detto dai! Mmm, super. superintendente. Ok, aspetta che venga superintendente. super good. bene. That was a pretty good luncheon. An unforgettable one. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Era un davvero un cenone indimenticabile. Un <laughs> unforgivable luncheon. <laughs> indimenticabile. Un unforgivable luncheon. Imperdonabile. Ok, tu vai là dentro. Per scoprire che c'è un timbro. Io prendo questo io invece. Vorrei. Timbers. Ah wow. Aspetta. Vai. Pegomitoli! <ride> dannazione Marco. Ti ucciderò. No, io. Oh no, adesso abbiamo i motorini. Curbi. No, io lo odio questo. Mm, A me va bene. Un attimo. Ah, per, per fare gas e basta. No. No, anche per saltare. E solo per quello? Infatti, perché qua dobbiamo stare attenti Dobbiamo saltare al momento giusto sempre Se no manchiamo cose E tra le cose ci sono gemme E gomitoli e fiori E, tibri, e timbri ovviamente. E gemme E forse anche cuori Ecco un gomitolo no, era ma lì fuori. Marco veloce che non vedo nulla Neanche io. Mi costringe a rallentare a Sì ma tu sei dietro non importa a nessuno cosa vedi tu <ride> Perché ho già preso tutto io Guarda, guarda, guarda. Manco un salto ha preso Marco. <ride> e tu? No. Oh beh, bene. Abbiamo, abbiamo perso eh. i motori. Perfetto. Abbiamo perso, abbiamo perso tutti i timbri che c'erano lì. Mm, colpa tua, riprendi. Io sto esplorando sotto. Colpa mia! Sì. Per me dovrebbe, essere una, dovrebbe esserci qualcosa sotto. Quando la strada indicata specificatamente so? quella con le gemme sopra. Ma vabbè, chi se ne frega? Dobbiamo rifare il livello. <ride> chi se ne frega? Sembra una cosa così da nulla. Sì Facciano tipo ogni volta me. Non è mica una cosa buona. Lo so, non ho detto, non ho detto quello. Wow, un sole! Oddio, Go mio mio! Come si uccide quel coso? Così, ah, giusto per messo. Ah L'anguria, no. Ah, no, finito. L'anguria prende pure i, i cosi, i timbri. Le gemme Le gemme io. Guarda qua che snipe Bonk. bravo Grazie stavi davanti non riuscivo a fare nulla Vai Oh no Io non rimbalzo Marco non può rimbalzare in acqua Come faremo? Non lo so Tu, tu era l'idea Aspetta che qua sopra l'albero c'è qualcosa per forza Uh, anguria Angur Guarda qua che pro guarda io ho ge pioggia di Per spuntami questa me la prendo io invece oh questo è orribile aspetta dobbiamo esplorare bene prima di uccidere tutto no non dobbiamo dobbiamo solo distruggere tutti i bambini guarda lì mi sa che c'è qualcosa uh -huh. vedi lì che sta luccicando cosa te lo fa credere? io ecco cosa te lo fa credere? io me lo faccio credere bene adesso andiamo di qua vieni qua dove? Bravo. Aspetta, ma ah, vieni, c'era nulla. Uh -huh. Vieni? Aspetta. Vieni dove? Aspetta. Aspetta, vieni. <ride> vieni, spara quello non che hai. Non posso sparare. Sì okay, che puoi. Ora posso sparare perché ecco. stavo saltando. Bene, allora, altri tre andiamo. timbri devi solo sperare che non ci siano stati timbri in quell'ultima cosa. Se no siamo fregati. No, oh, bravo, è, è sicuro che ci sono. sono team uh... Cioè almeno uno c'era. Uh Tipo mostata e così. E lì non c'era niente. Picchialo. Oh Christ. Ok, ora è ancora possibile almeno il. La almeno è. la vita, vieni. Quindi... Io da tre ore che c'è lo stesso Coso Sfutalo no, tutto e prendi uno nuovo L'ho già fatto Ah no, non è, non è Ok, Polity che li uccido io, questi qua Questi bulli marini che non sono altro Ecco qui, l'ultimo gomitolo, a noi Niente, timbro Ancora E attenzione, combattiamoli sia, Accerchiamoli Ti prego, dimmi che c'è un timbro tra quelli Perfetto, We are doomed. Let's strike down. Yeah. Neon. Non lo prendere proprio, vediamo. No. No. Ecco la risposta. <ride> lo sapevo che l'avresti fatto. Beh, almeno abbiamo la vita. Basta che rifacciamo il coso del motociclo. Ah, è una cosa, questo lo dobbiamo mostrare il comunque. Tiuro, certo, questo lo dobbiamo mostrare. E almeno lo.. Ci vediamo al motore, alla parte finale. Prima aspettiamo. Yeah. Si sì, sbloccare lo Yoshi ah. e il livello. Ancora che ciao! Yeah. no, riaccendi. Ho <ride> sbagliato, gli sto appoggiando. Spilla yeah. omaggio, yeah, spilla possiamo usare una, una spilla gratis. Uh Yoshi Angurien, ci vediamo al motore. Um. Ok, eccoci ragazzi. E abbiamo preso tutti i timbri yeah. Perfetto, ci vediamo alla fine del livello Bene, prossimo livello Cioè livello finale del mondo Gofri. Castello di Grofri il Grasso <ride> Gofri il grasso Panzone Come gof gof e Gofri il grasso nudo <ride> Pallone gonfiato <ride> Ok cioè Russian Devi farlo questo rusciamo. Rush. Rush B Ruscia vedi così che si speedrun un gioco di Yoshi che non è speedrun cioè che non è suitable for speedrunning ok attenzione okay, qua yeah, che aspetta poi... ci penso io levati aspetta ci penso io ok aspetta ci penso io che poi i gommi non sono neanche in 2D sono delle immagini <ride> pensavo di essere morto sono no. delle immagini in due... T'ho mangiato io! Non sei morto fratello, non ti preoccupare Tu idiot Ecco come fanno i, i veri maestri Sei molto morendo io No nah. Sì, sono nah. morendo Questi sono i piccoli goffri Goffri i grassi Goffri i meno grassi anzi I meno grassi i più i grassi Cioè il grasso grassi. e poi il meno grasso. Uh guarda. guarda. Ah è vero, tutti i nemici si sono in cuore quando prendi il checkpoint. Me lo sono dimenticato. E tu sprechi quei due cuori in più, va bene. Speri che la. ti ricordi che c'è roba. Oh madonna, lo prendo malissimo il tempismo. Ora. Ma non c'è nulla! Ti ricordi che c'è roba, non è vero. Mi ricordo qualche cosa nell'angolino. Tu A piangere. Ecco cosa. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. <ride> cosa ho fatto Idiota È mio Ecco eh, ora la, Il tuo fatto dovrebbe essere quello di Sprofondare sotto i tipi timidi Ma io non ho bisogno di quella cosa La volante gialla cos'è Aspetta Ah ah Marco Ah ah Chi è il tizio della vita ora Io eh? Sempre io No io Abbiamo saltato comunque. Che <ride> cacchio. Vabbè non importa. Ora a cercare i cuori in questa nuvola. È in questa nuvola. Ora a cercare i cuori non ci stiamo più concentrando per le altre cose. No, cosa? Beh, se continui a, a saltare a Ma eh lo so però. Ah, non era quello. Abbiamo davvero saltato qualcosa. Sì. Ora l'hai capito. Tu hai detto. Tu hai detto che era quello. E dai con... Vai, proviamo questo. Se non è questo, boh, siamo te... morti. Bene, non almeno... posso imbollarmi con questo. Beh, almeno non sei morto. Uh, nulla. Invece, sì, che sono morto. No, sei andato off screen, ma non sei morto. Sì, che sono morto. Di che stai parlando? Guarda quanto. Come non sono morto? Ti ho detto, sei andato off screen. Non ma ha fatto morto. il suono della morte. Perché eri andato off screen? Oh mio dio. Ok. Vabbè, tanto non importa se perdo io vita. Eh vedi che sono io il tizio delle vite Grazie ormai <ride> Perfetto E poi Ok questo dovrebbe essere il terzo Ho detto Perfetto E ecco. poi E poi Boom Io ci posso attraverso <ride> tranquillamente Non mi importa <ride> eh, Non puoi mica Non Tanto quando attraverso cazzo. le porte sono in uh, Era lui Era lui Vedi che mm. non abbiamo saltato nulla tecnicamente Abbiamo solo preso... Tu dici che hai saltato nulla, che abbiamo saltato qualcosa. Qui dici abbiamo saltato qualcosa... Non abbiamo saltato nulla, andiamo indietro. Ehi, vediamo. Qui ti dico, ah no, non abbiamo saltato nulla, è che ti ho detto io. Ehi hey Mario, Mario. Yeah, yeah, yeah, yeah, Mario Time. No, it's Luigi Time. Luigi, Max Luigi non c'entra niente. Max Nat Luigi. <ride> no. Non li uccidere, che ci servono tecnicamente, però no in realtà. Maxi Maxi Soltanto nocciolina. in Soltanto in in teoria Yoshi's ci servono Oh, guarda. Wow, qui. grazie. Che ne so io. Ci sarà un altro checkpoint tanto. Vabbè allora, ormai è che siamo Cos'è successo? Un pochino di ritardo Il signore si è dimenticato di morire <ride> Ha detto Ah giusto e, e questo è il momento in cui muoio vero? Ok vai Un po' di boost Sì Tecnicamente dovreste usare quei cosi per saltare I piccoli goffri Però noi siamo cheater E quindi facciamo così Siamo dei Dei parody. Siamo No cheeta. Vieni Grazie cheeta. Chi è chica? Uh grazie del boost Devi saltare su di me Lo so è quello che sto facendo Ora torna qui Facciamo di nuovo, grazie Adesso mangio questo Perfetto, ora lo uso Lì abbiamo sbloccato no, Sì, no, come lo dovresti usare? No, come ora attimo. ti mangio io e ti lancio uh, Eh, what about I do the same But No, lì only... Cacchio Ma Peter Vai, lanciami tu Senza, senza ingoiare Perché sennò poi uh, Mi <ride> Mangiami senza, man senza mangiare Così, guarda Mamma mia, tanto ci vuole. Sì. Bravo, ora che abbiamo la chiave possiamo... Chiave... Mi è bloccato! Aspetta, non entrare, che ci sono i gomitoli. Certo. certo. Non c'era nulla. Andiamo ragazzi, andiamo, andiamo. Ma se lì stavano dei... dei... Non importa, non importa... Dei bro. gioielli prima, quindi hai fatto bene veramente la prima volta. Fratello, non importa. All right? Andrà tutto bene. Invieriti di mangiarci di questi. Colazione, vieni, dove vai? Lì ci siamo già stati, Iota. Andiamo qui. Oh no, sto morendo con la chiave. <ride> Ho mangiato il tipo timido e neanche ingoiarlo. Nell'animazione dell'ingoiare. Del, dell Ho yeah, del, del portato lì. Chi ha? Mancato. Attenzione qua, imbollati. Imbollati che mo siamo vicini al boss non possiamo restare tu muori non abbiamo bisogno di te abbiamo i nostri cuori veramente il boss ci dà altri cuori prima eh. ancora ah. non ci servono comunque non so se gomitoli. avete notato ma uh, i gomitoli che ci danno nel livello sono, sono in tema del livello non sono casuali non sempre però Beh, tipo in questo castello ci danno solo arancioni eh. rossi e gialli anche quel, in quello prima arancioni rossi e gialli Oddio è velocissimo, ok. Uh... Solo che negli altri erano multicolore tipo quelli. quello con, con i mulini. Con i, quello con i mulini erano. Oh my Ma Vabbè, ci sono altri cuore prima del boss, giusto? Vieni! Dobbiamo usarlo come piattaforma qualcosa. Ma va. <ride> lo sappiamo che solo dovrebbe, dovremmo usarli come piattaforma. <ride> ma, ma noi li uccidiamo. <ride> e lo usiamo noi come piattaforma. Non, tecnicamente non è cittare. Sto tanto facilitare a cilindro. Stavo per tirare il coso, e lui mi deve interrompere. Ah, e per lì? fortuna. Tieni. Ah, vuoi vi dire che. che uh, ci serve. manca ancora roba. Sì, dei gomitoli e dei fiori e dei fioritoli. Attenzione, anche eh, qua <ride> ci vogliamo. naso contro naso. Marco, non mi mangiare sempre. Ora non abbiamo gomitoli. Sì, che ce li abbiamo, ne avevo uno prima che tu mi mangiassi. Bravo! E ora? <ride> mi sono imbollato per sbaglio. Ah. E bu E ora devo Visto che è un attimo Aspetta Abbiamo entrambi 10 di vita tu, tu fai la roba Io mi invollo Ok dobbiamo riprendere Perfetto eccoci. eccoci qua Stavolta facciamo direttamente così Senza perderci in chiacchiere O in bomboni. Yeah. Ok ultimo fiore Ok qui Dobbiamo prendere l'ultimo di ogni fila. Che così si attiva un evento. o oh, muori! Perché non si attiva questo? Perché ti ho già detto, l'ho preso prima, non ha fatto nulla. Ma a me funziona sempre. E eh No, Comunque non, tu non ha Vedi, ora fatto. funziona. Aspetta, aspetta. imbollati tu. Imbollati. Lui ti è tizio. Le vite ora. Ok, ah. ah, ecco, ci bastava fare così. Ok, ora prendi le vite prima di Aspetta, del voglio prendere un po' di questo. Mmm, sucose gemme. Aspetta, <ride> adesso adesso. un Goffrey ancora vivo lì. Spara e allontanati. Oh, ok, io faccio mia. il boss, tu in bolli. Abbiamo vale. fatto 30 volte. In bolli o ti uovi? Veramente mm, <ride> questa è soltanto uovi. la quarta volta. E siamo a 30 minuti, quindi eh. dobbiamo fare pure il livello extra. No, perché clicchi meno, idiota! Madonna oh, mia, sei uno stupido! è sempre la stessa cosa, eh. Vai, mangia il coso, che aspetti? Ah, che ne so Maria, io, Madonna. Oh, non me lo ricordo, Madonna. Lol, ah. bon. ci bastava, bastava solo quello Ok, è facilissima, sta roba. Ah, non ho, non ho ingoiato. Se <ride> <ride> sì, vabbè, lo vogliamo massacrare, questo. No vabbè facilissimo, non me lo ricordavo così facile Infatti noi abbiamo aspettato che saltasse giù per attaccarlo Scusate se Marco ha il vizio di saltare sempre le cazzze Poi oh, che vuoi? Tanto è sempre la stessa cosa Che stessa cosa? Bisogna fare ah, Ma non vi permetterò mai di prendere i miei gomitoli Bam, tra, tra, de, de, de, de, de. <ride> Beh dai, uh, andiamo al livello segreto visto che abbiamo fatto bo. al 100% tutto E poi Basta Marco, den basta, den. prego La spilla dell'anguria, possiamo avere l'anguria quando vogliamo Perfetto, abbiamo sbloccato il livello segreto Questa non la tagliamo Cioè non la saltiamo Ah, uh. Oh. oh no, chi se lo aspettava? Mai. Bene, livello 1: S. Si sblocca soltanto se prendete tutti i fiori. Noi, ovviamente, li abbiamo presi tutti e quindi possiamo giocarlo yeah. E vi darà uno Yoshi speciale. A questo livello: um, dai, gomitoli. Sarebbe del... console. Vabbè, vedrete dopo. Console dopo, Yoshi. quando prendiamo, vedrete. Speciale non, nel senso che ha dei poteri speciali. No. perché nessuno Yoshi ha dei poteri speciali. E quello delle cascate oh, No no con delle sì. cascate E hanno tutti un tema così Cioè è sempre lo stesso Uh well, bro prendi tu eh, no prendi no. tu io sono quello Ok prendo io Ok gomitolo uff uf, No uf. prendi tu Uff vai Non prendere me non mi usare ora, ma sei scemo. Yes. Vabbè. <ride> Ti ho risposto alla domanda comunque. Comunque sì, okay, livello... Però non stiamo saltando nulla. È pretty Manina. difficult questo level. Siamo state attenzione. Siamo state attenzione. What? You, idiot. Ok. Mm, yes. Non farlo ora. Appoggiati a, a quella di sinistra sì. a quell la cascata di sinistra Perché non ha il varavo Yes Ma tanto queste non sono cuori per forza Non possono essere cuori queste Ma chi se ne frega se sono cuori o no Comunque lo dobbiamo colpire Vieni Boh Ecco vedi? Perfezione lo so che non c'era una cascata sotto Io intendo lascia, eh, fallo dentro una cascata così mi puoi riprendere Cioè sopra una cascata così mi puoi riprendere Vieni <ride> Ti ho ucciso io Ho notato Ok per andare là sotto basta fare così Molto easy E poi vi levate Ve levate, avete capito? Aia. Ah, yeah. Ve dovete togliere. E ecco, poi aspettate. Niente che checkpoint qui, quindi non avete sì, non di Se vita. Se perdete vita, come abbiamo fatto noi, che dobbiamo ricominciare il livello, dovete ricominciare il livello. Mi disco. Almeno ora torni a 10 vite. smetti di sprecarli. Ci servono. Cosa? I gomitoli Ma se lo stavo prendendo Tu mi hai mangiato Quando mentre lo stavo prendendo Che ci manca? Un fiorellino Gnom! <ride> no okay, nella, nella prossima run Dobbiamo cercare di non ucciderci Sì okay. E la dobbiamo mostrare la prossima run però Perché? Perché dobbiamo far vedere Come si dovrebbe fare il livello E non uh, a cavolo Come no, l'abbiamo no. fatto noi Non credo sia necessario Vuoi uh, uh, uh, uh, uh. vedere cosa non sarà necessario? Cosa facciamo il, il trucco del floating infinito? Vabbè Braia bravo, bravo, bravo lasciamo. Che bello vedere. non avere la responsabilità di, di prendere la vita. <ride> cioè di do dover prendere la vita. Sono infiniti. Non so, li vuole eliminare però. per un po' di gomito. Ok, ultimo fiore. via eh, i cosi principali li abbiamo già presi, no, quello di uscita e coperto dai tipi timidi. E io sono. Io ho uno di vita. Entra e basta. My goodness. Ok, ora cerchiamo di non morire. Anzi, se è una cosa, io morirei a questo punto. No, vabbè, tanto non Sì, scuso. muori, Marco. Muori. Perfetto, abbiamo preso tutto. Tranne i, i cuori. E esatto. eh, questa è una cosa buona comunque. Yeah. Vedi? Lo so. Possiamo pure non prendere niente. Che bello. Ma io voglio prendere i soldi extra. Non nel minigioco no. Però voglio prendere quella gemma che prendo Bene, adesso ci rivediamo a... <ride> Guarda che orribile Anche questo lo possiamo non mostrare Sì ma dobbiamo vedere com come si può fare Beh, in, in sintesi State sulla cascata quando dovete prendere le, le nuvole Usate Vabbè. i gomitoli non Quello, quello è quando siete in single player Che non avete un, un tizio che è da uccidere Un comrade Comunque, prendendo questi 5 gomitoli Ottenete lo Yoshi Wii U Ogni mondo che proceda otterete uno Yoshi console più vecchio uh, Lo Yoshi Switch non c'è ovviamente perché non era ancora uscita Ehm, uh, qual è l'ultimo? Boh, Nintendo, Game Mi Boy. sa Game Boy, eh Eh, comunque sia, niente, vanno a diminuire Per ora è quello Wii U Per ora è tutto, ragazzi Shh, No, adesso Quindi, torniamo nel livello Lo facciamo Aia. perché non siamo più pigri Tu sei pigro Taglio La di... <ride> Ok, ecco abbiamo così. fatto anche questo, mamma mia Dopo 30 anni Eh eh huh. ah. Bene, quindi oh. adesso abbiamo finito oh. un, il primo mondo al 100% ah, al, alce, il primo mondo uh, al Alce al 100%. Al al quindi nella prossima parte di coso inizieremo il secondo mondo vai I, Ah, si chiama Isola Gomitolo questo coso. Andremo. Al, no, ah no, è Isola tutto. Gomitolo è il coso. Andremo okay. al mondo 2. Quindi che ci vediamo alla stato prossima, stato. iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Uh, alla vai, prossima. Eh, ciao. E eh, primi tu perché sono lontano. Bye.